Ben trovati in questo nuovo video Finalmente siamo qui per gara 2 Lo so che forse l'avete atteso un po' Speravate che uscisse prima dell'altro video Invece no Ho impiegato qualche giorno in più per montarlo C'è una nuova sigla finalmente e Ringrazio Charlie Games che mi ha, mi ha fatto la sigla Devo dire l'ha fatta praticamente lui io ho semplicemente scelto le immagini Vi lascio sotto in descrizione uh, il suo canale se volete andare a dare un'occhiata, andate pure. Veniamo a noi. Il video partirà subito dopo la sigla e buona visione. La, la direzione gara ha interrotto la procedura di partenza, dunque dobbiamo attendere perché eravamo pronti. La adrenalina 1000 invece ci hanno interrotto sul staccatona, le vetture si sfiorano con Azzori che prova l'attacco all'esterno nei confronti del pilota spagnolo, Cretelli che guadagna qualche metro Nasca in quinta piazza che prova ad approfittarne attendendo lo sviluppo degli eventi e di questa bagara prova ad approfittarne dopo una discreta partenza vediamo un po' se riesco nel giro correnti o il prossimo giro massimo a passare qua me Sori che è riuscito a guadagnare le tre posizioni nel corso di questo periodo di gara si può il secondo passaggio, Cornazzoni al comando, con ieri secondo. Finalmente vivo, sì. Bene, adesso devo solo tentare di andare via. Non sarà sempre Vediamo, ci po', a La maledettissima safety car ahimè ha spento le luci soltanto l'ultima curva prima della pit lane è stata una cosa tragica io ho sbagliato a non mantenere in temperatura le gomme e mi sono ritrovato praticamente con la safety car che rientrava e io non avevo scaldato le gomme quindi io ho pagato le conseguenze seconda piazza per azzoni che adesso è molto molto vicino al dota che eh, gestisce la leadership la ripartenza con eh, Azzori alle sue spalle che ha provato a farsi vedere ma naturalmente mancano ancora eh, 5 giri abbondanti per poterci gustare quelle che saranno le emozioni di questa gara 2 del Predators Challenge però buona questa ripartenza di Palumieri e Azzori e Critelli che ci sembra decisamente più in difficoltà tant'è vero che Maciado adesso lo sta puntando con grande decisione Sì, la vettura bianca dello spagnolo è... sì, sta decisamente mettendo a frutto l'impegno e soprattutto la passione che lo contraddistingue ma attenzione perché qui in fondo alla staccata potrebbe tentare l'attacco come ha fatto nel giro precedente nei confronti di Critelli attacco che viene in questo momento ma gli chiude prontamente la porta in faccia a Zori. però non è finita non è finita perché adesso c'è un incrocio di traiettoria vediamo se, se riuscisse ad uscire abbastanza bene dal tornantino qui in curva 1 potrebbe addirittura tentare un attacco attacco che sembra non avvenire pur esatto una, una, una grande prestazione quella dello spagnolo che Sta decisamente facendo la differenza. Vediamo se adesso eh, eh, dovesse uscire abbastanza vicino. Potrebbe tentare di nuovo l'attacco in fondo al diritto. A meno che Azzori non, fa, eh, non ripeta le staccate fatte precedentemente. Che hanno ha staccato talmente forte che ha spostato di un metro in avanti l'asfalto. Eh sì, è probabile, infatti. Intanto chiederei alla nostra. Da parte di Van Maciato pers all'interno stavolta e riesce a prendersi la seconda posizione, tenta l'incrocio di traiettorie. Azzori vediamo con Maciato pers di traverso ed è riuscito questa volta nel Sanco, <ride> Lo lasciamo festeggiare un attimo prima di farlo parlare ai nostri microfoni. Ok, apprestiamoci ad andare al terzo classificato. Bene, complimenti per la terza posizione e parlaci un po' della tua gara. Grazie mille, per un attimo ho sperato di poterla battere con Stefano, ce l'ho messa tutta però purtroppo avevamo qualche problema con la macchina che è venuto fuori dopo. Inizialmente la macchina sembrava andasse bene invece non so che cosa sia successo con l'aumentare della pressione delle gomme, purtroppo andava via dove voleva lei. Ce l'abbiamo messa tutta e super soddisfatto del risultato. Assolutamente, congratulazioni anche per tutti i sorpassi che ti hanno portato al terzo gradino del podio, congratulazioni! Bene, vi ringrazio se siete arrivati fin qui, il video è finito, vuol dire che vi è piaciuto, vi ho incuriosito almeno un po'. Vi dico che la prossima settimana saremo finalmente a Varano per la seconda di campionato, quindi prossima settimana avrete i nuovi video. Buona giornata a tutti!